Albanique, wantilouche! wantilushe! ...e buoma noel Noelton, vajarrara rotaskina kan tube de bac, gan mamme bagalaya. Kan youtube vassanegarava mamme uova Non per ilitoucha, jubili eke abditrakouson rossanegat. Al kachala, da kima, nu vetir jante e ne kefa, ashum va iname mea lui. Rémi Yon Bartiv, bolamon voule gaia, tacharara ba evla ke eneke ugal. Give up little dominant, unlucky! Il va a negare che il bar de shit è al upsan TV ilana il lana è un al cogora. Tada woda zohud evidente la YouTube e film. E qui è il esperanto, esperato. E questo evidente la pleasure tatai di mio canale. Ciao a mie vidas che la queen pleasure tatai video. E questo video è il prix Sant'Allah Sadke, bardechit, balemdeshem, allupsan, tv, evla, soccerdem tane, tole, barre, baleme, alube tv. S'estate qui, che siete qui, che siete est uh, ici en la bibliothèque au Nutrimontoi Santolex Santolexat qui barre des chits balem des chèmes à l'oup Sainte TV viel tiertelle lokie wafta batavura arti riwe des chits balem des chèmes bar sana nust da Gina fama me waba kha balcon si ça n'ega wetter vaouin rekion diva qui reine arsemé ablitite ba Santolex Santolexat qui barre des <laughs> chits balem des chèmes à l'oup Sainte TV Tadavabana va bana abdi santolik santolik set ki bar deshit balem de malup teve va va ina derre al jara ba santolik set ki tol deshit san l'arde. va albapa al bata bata mami